Buongiorno a tutti. L'argomento di questa lezione è la trigonometria. Come noto, la trigonometria associa agli angoli una serie di funzioni. Ebbene, quindi iniziare ricordando quella che è la definizione di angolo tipica in geometria. Che cos'è un angolo piano in particolare? Un angolo piano è ciascuna delle due parti del piano delimitate da due semirette uscenti da uno stesso punto, qui indicato con O, ehm, appartenente ovviamente al piano stesso. Questa è la retta R dove identifichiamo un punto A, sulla retta S identifichiamo un punto B e l'angolo è questo OAB. Per convenzione sappiamo ehm, che se noi Andiamo in senso antiorario e quindi l'angolo viene spazzato, come si dice, in senso antiorario, l'angolo risulta essere positivo. In senso invece orario l'angolo risulta essere negativo. Sappiamo inoltre, sempre dalla geometria, che eh, oltre al sistema sessagesimale di misura degli angoli, che è basato sulla 360 parte della circonferenza, ossia sul grado, per la misura degli angoli esiste un altro modo per poterli calcolare, per poterli misurare, che sono i radianti. Cosa sono i radianti? Sono il rapporto fra la lunghezza L, L dell'arco della circonferenza sotteso all'angolo e il raggio R della circonferenza stessa. Quindi è possibile definire α in radianti come il rapporto di L su R, da cui poi, per calcolare la lunghezza dell'arco, è possibile moltiplicare α, ovviamente, espresso in radianti per il raggio della circonferenza. Un esempio molto semplice è che se noi abbiamo un angolo giro che in gradi sessagesimali misura evidentemente 360 gradi e vogliamo misurarlo in radianti, l corrisponderà a tutta la lunghezza della circonferenza, ossia 2πr, dividendo per r otteniamo 2π radianti e quindi abbiamo che 360 gradi corrisponde evidentemente a 2π radianti. È possibile facilmente passare da un sistema di misura, diciamo, degli angoli, cioè quello sessagesimale, a un altro sistema di misura, che è quello dei radianti, utilizzando una semplice proporzione. alfa in radianti sta ad alfa in gradi, come π sta a 180 gradi. Questa proporzione può essere risolta, in funzione ovviamente dell'incognita, se ad esempio vogliamo trovare alfa in radianti, noto alfa in gradi, basterà moltiplicare alfa in gradi per pi greco e dividere il tutto per 180 gradi. Se noi invece abbiamo a che fare con alfa in gradi, noto alfa radianti, basterà moltiplicare questo valore per 180 gradi e poi dividere il tutto per pi greco. Possiamo ad esempio fare una tabellina per ricordare quali sono, tra gli angoli diciamo, principali che poi vengono ripresi nella trigonometria, quali sono, diciamo, le equivalenze tra gradi e radianti? L'angolo di 0 gradi evidentemente corrisponde a 0 radianti, poi abbiamo gli angoli di 30 gradi, che corrisponde a π sesti, l'angolo di 45 gradi, che corrisponde a π quarti, l'angolo di 60 gradi, π terzi, 90 gradi, abbiamo π mezzi, 180 gradi, π, 2,70 corrisponderà a 3 mezzi π greco e infine 360. Gradi chiude il giro e torniamo a 2π che abbiamo già detto in precedenza. Andiamo subito a definire quelle che sono le principali funzioni goniometriche di un angolo α che corrisponde evidentemente in questo caso all'argomento della funzione goniometrica che andremo a definire. In particolare le funzioni goniometriche più note sono il seno di alfa, il coseno di alfa e la tangente dell'angolo alfa. Per far questo possiamo fare riferimento a una circonferenza c, il cui centro sia nell'origine di un sistema di riferimento di assi cartesiani xy. quindi una circonferenza di questo tipo, Andiamo a prendere un angolo alfa qualsiasi, ovviamente partiamo dal centro della circonferenza e con un raggio vettore arriviamo a toccare, intersecare la circonferenza stessa, chiamiamo alfa quest'angolo e chiamiamo il P il punto che sostanzialmente, come si vede, è um, univocamente determinato in funzione dell'angolo alfa e quindi è associato all'angolo alfa. Il punto P avrà due coordinate, tracciamole, proiezioni di P rispetto agli assi, sugli assi, ovviamente asse Y come al solito è asse X, quindi avremo che pH corrisponderà evidentemente all'ordinata del punto P e pK invece alla scissa del punto P. Andiamo a definire adesso il seno, il coseno e la tangente. Che cos'è il seno di alfa? Il seno di alfa, per definizione, quindi il seno dell'angolo alfa, è pari al rapporto fra pH e il raggio OP. Il coseno di alfa è pari al rapporto tra PK e il raggio OP e la tangente dell'angolo alfa è pari invece al rapporto fra PH e PK. Ora, nel caso in cui il sistema di assi cartesiani sia ortogonale, ma soprattutto la circonferenza che abbiamo qui illustrato abbia raggio unitario, cioè raggio pari a 1, si chiamerà questa circonferenza circonferenza goniometrica, che è una circonferenza che ha centro nell'origine del sistema di riferimento e raggio unitario, e di conseguenza queste definizioni possono essere più facilmente de definibili se in alfa corrisponderà, alla y del punto p, coseno alfa corrisponderà alla x, alla scissa del punto p, e tangent alfa corrisponderà al rapporto fra l'ordinata e la scissa del punto p. È possibile anche definire ulteriori funzioni gonometriche, per esempio la cotangente dell'angolo alfa, che è pari a 1 su tangenta alfa e quindi è pari a cosen alfa su sen alfa, possiamo andare a definire la cosecante dell'angolo alfa come rapporto fra 1 e sen alfa e di nuovo la secante dell'angolo alfa come reciproco del coseno di alfa. A questo punto andiamo a vedere queste funzioni coniometriche rappresentate direttamente nel eh, piano cartesiano e quindi rispetto alla circonferenza coniometrica. Quindi cerchiamo di fare un sistema di assi, x, y, ovviamente qui 0, rappresentiamo la nostra circonferenza coniometrica, andiamo a prendere un angolo alfa, Identifichiamo il punto P evidentemente e poi tracciamo due tangenti alla circonferenza che sono fisse. La prima in corrispondenza del punto di coordinate 1 0, ovviamente una retta verticale, la seconda invece sarà una retta orizzontale tangente alla circonferenza del punto di coordinate 0 1. Prolunghiamo il raggio vettore che identifica l'angolo alfa oltre P fino a intersecare prima volta la tangente verticale e la seconda la tangente orizzontale, rispettivamente nel punto, t, nel punto T e nel punto che definiamo C. Andiamo adesso a caratterizzare questi punti con il sistema di coppie ordinate, quindi con le proprie coordinate, e quindi il punto P rispetto all'angolo alfa avrà proprio come coordinate il coseno di alfa e il seno di alfa. Il punto T avrà per costruzione come ascissa 1 e come ordinata la tangente dell'angolo alfa e infine il punto C avrà come ascissa la cotangente dell'angolo alfa e come ordinata 1. In questo modo abbiamo rappresentato nel piano cartesiano tutte quelle che sono le principali funzioni eh, goniometriche. Andiamo a vedere adesso le caratteristiche del seno, del coseno e della tangente e della cotangente. Cominciamo dalle caratteristiche principali delle funzioni seno di alfa e coseno di alfa. Sono entrambe, diciamolo subito, delle funzioni periodiche. Cosa vuol dire periodiche? Che ogni tot gradi, in particolare 2 π greco sia 360 gradi, che è il periodo di queste funzioni, si ripetono esattamente in maniera identica. Quindi abbiamo che il seno di alfa più 2k pi greco corrisponde al seno di alfa coseno di alfa più 2k pi greco anch'esso corrisponde nuovamente al coseno di alfa sono funzioni periodiche 2 π greco è il periodo e k è un numero intero sia positivo che negativo che nullo inoltre la funzione seno di alfa e coseno di alfa entrambe sono limitate superiormente dal valore più 1 e inferiormente dal valore meno 1, lo possiamo facilmente vedere riprendendo il disegno che abbiamo prima rappresentato, essendo il seno l'ordinata del punto P, avremo che il suo valore massimo lo otteniamo quando α è pari a 90 gradi, il suo valore minimo quando alfa è uguale a 270 gradi. per quanto riguarda il coseno invece il valore massimo lo vediamo a 0 e il valore minimo lo vediamo a 180 gradi, quando il coseno varrà evidentemente meno 1 essendo 1 il raggio della circonferenza goniometrica. Quindi possiamo dire che seno di alfa in modulo è minore o uguale di 1 e anche che il coseno di alfa in modulo è minore o uguale di 1. Altra caratteristica delle funzioni seno e coseno è che la funzione seno di alfa è una funzione dispari, ossia il suo grafico, come vi ricorderete, è simmetrico rispetto all'origine del sistema di riferimento. Cosa vuol dire una funzione dispari? Ricordiamolo, vuol dire che il seno di meno alfa è uguale a meno seno di alfa. Viceversa, la funzione coseno di alfa è una funzione pari, vuol dire che il suo grafico è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate e vuol dire in particolare che il coseno di meno alfa coincide con il coseno di alfa. Tracciamo infine il grafico della funzione y uguale seno di alfa, che si chiama funzione sinusoide sull'asse delle y questa volta rappresentiamo i valori di seno di alfa sull'asse delle x rappresentiamo i valori di alfa cominciamo dall'angolo alfa pari a 0, abbiamo detto che il seno coincide con 0, prendiamo poi i valori pi greco mezzi 90 gradi pi greco 180 3 mezzi pi greco 270 e infine 2 pi greco che è 360 a pi greco mezzi abbiamo detto che il seno ha il suo valore massimo, pari a 1, a pi greco torna ad essere pari a 0, a 3 mezzi pi greco il valore minimo, quindi pari a meno 1, e infine a 2 pi greco tornerà a 0. Analizzando bene la funzione scopriremo che il grafico è di questo tipo, poi essendo periodico ovviamente continuerà oltre 2 pi greco, e ovviamente anche per valori negativi dell'angolo, quindi ruotando in senso, ehm, in senso orario. Per quanto riguarda y uguale coseno di alfa, questa si chiama cosinusoide, è la funzione del coseno, sostanzialmente il grafico analogamente lo possiamo rappresentare asse delle x alfa, questa volta sull'asse delle y abbiamo il coseno di alfa, in quindi abbiamo, segniamoci i valori di prima, quindi pi greco mezzi, pi greco, 3 mezzi pi greco e infine 2 pi greco, in corrispondenza di 0 abbiamo il valore massimo del coseno, a pi greco mezzi vale 0, a pi greco invece valore minimo, quindi meno 1, a tre mezzi nuovamente 0, e da 2π torna al suo valore iniziale. Anche in questo caso, aggiungendo altri valori degli angoli, analizzando l'andamento della funzione cosinusoide, vedremo che il suo andamento è quello rappresentato in figura, che sostanzialmente è come l'andamento della funzione sinusoide, però traslata in orizzontale di π mezzi, quindi di 90 gradi. Poi dopo continuerà per angoli maggiori e anche dall'altra parte per gli angoli negativi, esattamente allo stesso modo. Vediamo infine le caratteristiche principali della funzione tangente e della funzione cotangente. Nuovamente, sia la tangente di alfa che la cotangente di alfa sono funzioni periodiche. Questa volta però il periodo non è 2π ma è pari esclusivamente a π e quindi diremo che la tangente di alfa più kπ pi è uguale alla tangente di alfa che la cotangente di alfa più kπ, pi anche anch'essa quindi, è uguale a cotangente alfa. Ogni 180 gradi la funzione tangente e la funzione cotangente si ripetono in maniera identica. Sono funzioni illimitate queste, superiormente ed inferiormente, perché arrivano fino a più infinito e fino a meno infinito. Inoltre, la tangente di alfa, così come la cotangente di alfa, entrambe sono funzioni dispari. Quindi vuol dire che la tangente di meno alfa è uguale a meno tangente alfa, e la cotangente di meno alfa è uguale a meno cotangente alfa, vuol dire che il loro grafico, eh, sia per la tangentoide che per la cotangentoide, è simmetrico rispetto all'origine del sistema di riferimento. Andiamo a vedere il grafico a questo punto della tangentoide, quindi y uguale tangente di alfa, Assi cartesiani, angolo alfa, qui esprimiamo la tangente dell'angolo alfa, valori importanti, per esempio pi greco mezzi, prendiamoci anche pi greco, di qua ovviamente avremo meno pi greco mezzi e così via. Allora, che succede? Che la tangente in corrispondenza di 0 gradi è pari a 0, poi a pi greco mezzi, così come a meno π greco mezzi, la tangente ha degli asintodi verticali, cioè la tangente a pi greco mezzi tende a più infinito, mentre a meno pi greco mezzi la tangente tende a meno infinito. Il suo andamento è di questo tipo. Poi ricomincerà e farà nuovamente di questo tipo e otterrà ovviamente un altro asintodo verticale in corrispondenza del valore di 3 mezzi pi greco e così via ogni pi greco. Discorso analogo riguarda la cotangentoide, quindi vuol dire y uguale cotangente di alfa. Rappresentiamola rapidamente nel sistema di assi cartesiani, alfa, questa volta troviamo cotangente alfa. Qui abbiamo invece che gli asintoti verticali saranno in corrispondenza di π greco, o se volete meno π greco, poi ovviamente si ripetono ogni pi greco, e l'andamento della cotangente, visto che a 0 tende a infinito, a pi greco mezzi invece vale 0, la cotangente sarà di questo tipo. Quindi anche qua abbiamo un andamento di questo tipo. Abbiamo quindi rappresentato anche graficamente le principali funzioni ehm, goniometriche e con questo chiudiamo la lezione ehm, di oggi, troverete ovviamente nella piattaforma tutti gli esercizi di approfondimenti su questo argomento, nella prossima lezione invece parleremo di tutte quelle che sono le formule, quindi l'operatività sostanzialmente della trigonometria e parleremo eh, delle formule di duplicazione e bisezione fino ad arrivare a Verne e Prostafelesi, in modo tale che così avrete materiale a disposizione per sviluppare tutti gli esercizi che troverete anche lì sulla piattaforma